Contributo, un altro contributo significativo, non perché l'abbiamo realizzato noi veramente, ma perché eh, tra i tanti resistenti e qua tra l'altro ci colleghiamo anche al discorso assolutamente dei caregiver, volenti o nolenti certe volte, a un'intervista che abbiamo realizzato con Stefania Buoni del COMIP, che sarebbe eh, l'acronimo in inglese dei figli con, eh, con genitori con disturbo psichiatrico. I figli, lei è, ha fondato questa associazione insieme ad altri, ha scritto un manuale che verrà citato durante l'intervista, un manuale che si intitola comunque Quando mamma e papà hanno qualcosa che non va, che la dice, la dice tutta, non tanto, e, e io, vabbè, insomma, ve la faccio conoscere. Dunque, come avevamo detto, eccoci finalmente collegati con Stefania Buoni, perché vi abbiamo detto, abbiamo già conosciuto, abbiamo già avuto l'onore di ospitare i microfoni di Radio 32 e siamo veramente felici, ma veramente felici di sentirli ancora. E la prima domanda è come sta andando la tua quarantena? Allora intanto ciao e eh, Gagliardi come sempre siete fantastici perché attivi anche nonostante la quarantena, ma chi ve ferma? <ride> eh, la mia quarantena allora dunque... Mm. Diciamo che si, si barcamena un po' tra procrastinazione di cose che dovevo già fare da prima della quarantena <ride> e che odio fare, quindi cose burocratiche per l'associazione, rendicontazioni, che è una cosa faticosissima per me che poi non la mastico ma la devo fare per amore no? della causa che porto avanti. E poi la, la riscoperta di cose che non facevo da secoli, tipo so due giorni che ho fatto dei dolci, erano anni che non facevo un dolce. <ride> tra trasferte, tra fare l'orto per scaricare le tensioni una cosa e l'altra alla fine il dolce era quello che era passato in secondo piano ah, che bello, c'hai poco... un orto quindi c'hai la possibilità di stare... Eh. Perché non vivo più a Roma da tanti anni e vivo insomma ad orte e lì c'è la possibilità appunto di avere un po più di spazio e lì mi sono sì, un po' adesso. Sì, e noi cittadini, noi cittadini <ride> vi, inv vi invitiamo abbastanza, perché riesce <ride> ad avere un contatto con la natura che a noi è assolutamente precluso. Sì, diciamo che uno dei lati positivi perché è stato un po' difficile abituarsi no, ai ritmi di un paese rispetto alla città, però poi adesso me lo sto godendo e quindi con delle cassette della frutta, con altre cose mi sto arrangiando per fare le insalatine, queste cose qui e scaricare un po' anche all'aria aperta. Bene, bene, ti sentiamo insomma bella reattiva a questi arresti domiciliari che hanno dato a tutta la nazione. E, senti, ma è meglio di come ho fatto io prima nel lancio, vuoi ricordare eh, che cos'è, come, quando e perché nasce l'associazione? Sì, allora l'associazione è diciamo, la ciliegina di una torta che in realtà era iniziata a cuocersi, per tornare alla metafora dei dolci, eh, già dal 2010. Nel 2010, diciamo, su base sempre volontaria, ho iniziato a muovere i primi passi, e diciamo che è stato un momento di rivelazione l'aver trovato in internet, in altre lingue, su blog di altri paesi, esperienze di figli adulti che si raccontavano. Quindi non era più la malattia del genitore al centro della scena, ma quello che erano le, le reazioni di un figlio che cresce attraversando l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta e tutto quello che comporta con questa situazione a, a, a fianco e lì mi è scattato qualcosa, ho capito che c'erano dei non detti che erano un'aggiunta al problema e questi non detti causati dal tabù, dalla mancanza di conoscenza di questo aspetto da, dal fatto che appunto non c'è uguaglianza tra salute fisica e salute mentale per cui siamo un po' la zona d'ombra no, della salute tutte queste riflessioni mi hanno portato piano piano a decidere di fare un percorso per l'Italia e quindi dire se io ho tratto giovamento leggendo le storie di figli in Australia, Stati Uniti, eh, Olanda, Belgio immagino cosa possa accadere per dei figli italiani leggerli in italiano e quindi piano piano ho iniziato timidamente perché poi c'è anche un altro problema che eh, essendo il problema non direttamente tuo cioè la patologia non ce l'hai te, ce l'ha il tuo genitore ed essendo una patologia coperta da forte stigma e spesso nascosta eh, tu hai difficoltà a parlarne pubblicamente perché comunque eh, se la famiglia non desidera che se ne parli o comunque ci potrebbero essere anche conseguenze di tipo pratico a livello lavorativo, a livello di relazioni se fosse reso pubblico tu che se sei figlio sei un po' inchiodato a questa cosa quindi per molti anni ho faticato ad uscire da una dimensione di anonimato e, e, e prendere il centro della scena per, per dare forza a, a un diritto che sennò rimane inascoltato e quindi diciamo un lungo percorso mi ha portato a fare varie conferenze a, fare, a creare un gruppo di automuto aiuto online per i figli però mancava qualche cosa, mancava un'associazione solo nostra, solo di figli e lì eh, con gran fatica abbiamo trovato un modo con altri tre volenterosi e siamo divisi insomma da, geograficamente anche da prima della quarantena perché abbiamo Carlo Miccio che è stato anche da voi a sì, parlare di noi. Sì, del lo suo... ricordiamo bene con il suo bel libro. <ride> esatto, lui è di Latina, io sto insomma a Orte, Tra Orte e Roma. E poi abbiamo la vicepresidente Gaia Cusini di Mantova. Per cui immaginatevi insomma, che, che, che passione ci possiamo mettere per aver voluto questa cosa e sì. queste difficoltà. E, e, è nata quindi il 20 novembre 2017 e la data non è un caso perché è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza cioè per la serie invisibili manco per niente <ride> e adesso stiamo diciamo, facendo un grande lavoro soprattutto culturale perché, perché uno potrebbe pensare vi occupate di eh, figli e genitori o di psichici per cui il vostro target deve essere per forza solo la psichiatria Ni, nel senso che la psichiatria da sola non ce la può fare, sappiamo tutti che è in grande sofferenza, sia per motivi appunto, di investimenti pubblici scarsi, per tante, tante problematiche, non basta, dobbiamo aprirci alla società civile, specialmente per andare a intercettare quelli che come me per un lungo periodo sono stati invisibili ancora di più perché il genitore non era in cura perché magari non era consapevole della malattia e quindi non seguito per cui sfugge totalmente dai radar e questo, questo, questo mondo di questi figli minori e quindi noi dobbiamo per forza affiancare a un lavoro di sensibilizzazione nei confronti di istituzioni e psichiatria anche un lavoro con la società civile quindi andare a scardinare quelle paure riguarda i temi della salute mentale quindi non parlare di malattia mentale ma di salute intesa come una salute a 360 gradi, e focalizzandoci tantissimo sulla prevenzione perché tante situazioni che noi figli abbiamo vissuto con la prevenzione si potevano tranquillamente evitare e questo all'inizio ti fa anche arrabbiare ti dici cavolo me lo potevo evitare però ti dà anche la benzina per dire qualcosa però posso fare per le generazioni presenti e future è un lavoro lungo, è un lavoro diciamo, molto stressante, anche emotivamente, perché entri in contatto soprattutto io che intercetto diciamo, le, le, i messaggi, anche i privati che ricevo da tanti figli che vivono cose molto, di grande sofferenza, è tosta come cosa e quindi devi saperti anche bilanciare nell'attivismo e da qui nasce poi l'esigenza appunto di mettere anche al centro del percorso te stesso, perché a volte rischi a causa della, della tua tuo slancio, la tua passione per cambiare le cose, di andare in burnout, cioè in esaurimento delle energie, quindi questi dieci anni sono stati abbastanza di... Eh, anche imparare come farlo senza bruciarsi perché rischi di bruciarti, perché è un cambiamento molto lento molto lungo in Australia ha iniziato molti anni fa dopo vent'anni ancora non hanno finito quindi a chi ha voglia di vedere subito i cambiamenti bisogna dire no purtroppo non è così semplice ci vuole un sacco di, di tempo ma siete riusciti in questi dieci anni, insomma in questo lungo lancio e anche sofferto comunque a trovare almeno in alcune aree geografiche anche circoscritte de de dell'Italia un riscontro da parte, da parte delle strutture? Allora diciamo che eh, Comip negli ultimi appunto, due anni eh, riuscire a trovare qualche canale più sensibile. Io su base personale, prima che esistesse Comic, ho incontrato, diciamo, soprattutto eh, presso l'associazione Contatto Olus di Milano una sensibilità un aneddoto molto carino è stato che eh, noi, io e questa Olus di Milano ci siamo incontrati per la prima volta a Vancouver dici come è possibile tu Romana e eh, questi milanesi vi siete visti in Canada, perché eh, sia io che Edoardo Re, che era lo psichiatra che al, al tempo guidava quella Onlus, eh, eravamo a un convegno internazionale su, sui, figli, sui, figli sui figli genitori e sui giovani caregiver e sulla salute mentale degli adolescenti e dei bambini. E io partecipavo per la prima volta nella mia vita come speaker insieme ad altri figli attivisti e lui era lì per, per seguire insomma, le, le, le evoluzioni e lì ci siamo incontrati e da lì è nata una, una collaborazione che, che ci ha portato poi anche a realizzare insieme un portale che si chiama mybluebox.it che nasceva da un mio pallino e sapevo quanto internet mi avesse salvato la vita e avendo visto che in Australia eh, esisteva un portale proprio sul tema specifico dei figli, dei genitori con disturbi psichici, ho voluto fortemente poter realizzare un portale simile anche in Italia, grazie a loro, il supporto insomma di Johnson Johnson l'abbiamo poi lanciato e ci sono all'interno all dei materiali utili, si condividono iniziative sul tema e si sì, eh, sarebbe sì, la mia, sì, mia scritta la blu quindi mai MyBlueBoxVT. Blue, eh. e, e loro poi hanno anche già, avevano già iniziato ad intraprendere un percorso eh, per portare in Italia un metodo finlandese. Eh, Titti Solantaus, che poi ho anche avuto l'onore di lavorare per loro in Finlandia, aveva creato una, un metodo che si basava su un approccio di una, uno psichiatra americano, William Bursley, e, e quindi questa ONUS di Milano ha, è riuscita tramite finanziamenti insomma, per un progetto eh, che continua a essere portato avanti in due CPS di Milano se non vado errata, eh, un approccio per migliorare la comunicazione intrafamiliare tra i pazienti i genitori e i loro figli con la mediazione degli operatori formati eh, perché hanno notato che eh, laddove il genitore è seguito e curato, per sostenere i figli è importante aiutare i genitori a comunicare la malattia ai figli e far venire fuori il vissuto dei figli in una maniera mediata da operatori formati che riescono poi a sanare diciamo, quell'incomunicabilità quell che crea conflitto e a fornire strumenti di supporto. Quello che con fatica abbiamo cercato di fare insieme era... Eh, cercare di sensibilizzare le istituzioni a renderlo un metodo nazionale eh, non è facile non siamo riusciti però ehm, so che loro continuano a fare formazioni per enti che lo richiedono eh, per cui sembra che ehm, lo abbiano già iniziato a implementare a Trento se non vado errata e in altre zone d'Italia si siano comunque iniziati a muovere eh, quello che però eh, Comit come associazione di figli vorrebbe fare ancora più advocacy eh, per far sì che ci siano buone pratiche nazionali, cioè non deve essere una questione di fortuna di dove nasci se puoi contare su dei servizi e insomma oppure no ma un'altra cosa è che oltre a questo metodo che però lavora con genitori già in trattamento e quindi aderenti alla terapia c'è tutto il sommerso di quei ragazzi o bambini che hanno un genitore che non è affatto seguito perché il genitore non accetta la malattia e noi per questo eh, abbiamo lavorato tanto per andare nelle scuole e lo scorso anno col il progetto Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va che prende il nome dal libro che ho scritto per aiutare i figli. Sì, sì, eh, ripetiamo bene il titolo perché è sì. ancora possibile averlo se, e ci dice anche i modi come può essere recapitato e come, dove trovarlo. Sì, allora il libro si chiama Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, eh, mini guida alla sopravvivenza per figli e genitori con un disturbo mentale. Eh, è una distribuzione diciamo sociale: nel senso che eh, la casa editrice è il CESVOL il Centro Servizi di Terni. E quindi non è in vendita nelle librerie né su Amazon ma è possibile invece richiederlo facendo una donazione che andrà totalmente a sostegno delle attività dell'associazione Comip eh, su buonacausa.org basta che andate su buonacausa.org cercate il titolo del libro e potete richiederlo in questo momento di quarantena noi abbiamo pensato di lanciare un'iniziativa oh, eh... e, e vieni qua la seconda parte di quello che ti volevo chiedere perché sì, adesso abbiamo spiegato bene di, di cosa si occupa e come nasce eh, di, la, la vostra associazione, però la nostra la trasmissione si chiama Super Quarantenna e volevamo proprio chiederti che cosa fa l'associazione, quali sono le persone che vi stanno contattando. E, quali criticità osservate e, e, e la risposta che secondo voi le strutture stanno dando non solo alle persone con disturbo mentale ma anche di supporto alle famiglie che sono confinate in quelle quattro mura che spesso sono luogo di grande sofferenza? Quindi... Allora, dunque, eh, noi diciamo, nel nostro piccolo, rendendoci conto insomma, che è un'iniziativa piccolina che non è risolutiva però è un po' così. Quasi... ma preziosissima poi... Stefania no? noi la conosciamo già da tempo <ride> spero che veramente si stia aprendo una dica grazie al vostro lavoro Grazie, fa, fa bene sentirselo dire perché a volte sembra di svuotare il mare con un cucchiaino. L'iniziativa che abbiamo pensato per stare più vicino ai figli in questo momento è quella che chi non ha possibilità economica di fare la donazione per richiedere il libro può mandarci un'email a info-comip-italia.org nell'oggetto mette comip per covid e eh, indicando il suo indirizzo per la spedizione riceverà eh, gratuitamente a spese di comit il libro a casa perché abbiamo pensato proprio. Al fatto di ricevere un oggetto fisico tangibile che ti dice io penso a te io ti vedo so quello che stai passando e voglio esserti vicino come posso con questo piccolo gesto sono già arrivate diverse richieste naturalmente dato il momento di crisi noi eh, stiamo facendo le spedizioni ordinarie quindi non le raccomandate per evitare contatti con il personale dei posti per non incasare gli uffici postali e certo. per essere al sicuro quindi imbubiamo nella cassettina in modo molto romantico sì, ma già sapere che ne arrivo che ne arrivo per te sì. un libro sì. eh, già soltanto il saperlo già soltanto sapere che qualcuno si è preoccupato di inviarlo è già un sostegno molto forte secondo me e poi è arrivato già anche Scusa, fatto voglio, voglio fare nostra di Radio 32 questa bellissima iniziativa che ha lanciato quindi proporremo subito dei post sulle nostre pagine social dove eh, diamo visibilità a questo che stai proponendo, quindi riproponendo l'indirizzo e l'invio del libro grazie, siete fantastici sono arrivate richieste già anche dalla, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Calabria. Infatti uno dei, dei crucci che ho, uno dei motivi che mi hanno spinto a fare il primo crowdfunding che facemmo per Comic Point Tour, era che tanti ci contattavano, no? tanti figli. Perché non venite in Puglia? Perché non venite in Sicilia? Perché, perché economicamente no? non c'erano possibilità eh, o comunque anche le strutture o le associazioni che stanno al sud hanno meno strumenti, meno, meno possibilità e quindi arrivavano meno richieste da parte di queste zone quindi non era che noi non volessimo andarci ma <ride> e quindi diciamo, la, la grande gioia è stata partecipare al cammino a Molise per scendere un po' più uh, a sud e facendo questo cammino con escursionisti da tutta Italia nel Molise per riscoprire questo Molise nascosto, terra invisibile noi abbiamo portato... Il noi figli invisibili con una bella bandierona di Gomip e anche lì portato il libro, a testimonianza quindi diciamo per il dopo quarantena l'obiettivo è riuscire ad arrivare anche a sud con la sensibilizzazione dopo i libri che sono già arrivati ad alcune biblioteche vogliamo andare anche lì fisicamente perché, perché quelle sono ter terre che sono ancora più dimenticate a volte e, e noi invece vogliamo esserci anche lì e mi chiedevi com'è l'impatto in questi giorni di quarantena per i figli allora io ho voluto sì dal tuo osservatorio tra virgolette privilegiato perché comunque è uno spaccato che comprende come ci raccontavi dal nord a sud della penisola e quindi meglio di tutti forse puoi dire che cosa sta succedendo sì, allora, diciamo che um, una, una delle cose che, che come comic abbiamo voluto fare è stato reagire a questo, questo come dire spesso quando leggiamo articoli che parlano dei minori, la tutela dei minori in quarantena eccetera eccetera ci, si parla di tutte le categorie figli di genitori separati, figli di detenuti sì, qualsiasi categoria i giovani caregiver e i figli i genitori con il suo psichico non sono mai menzionati, però non è una constatazione lamentosa eh, il, nostro, il nostro desiderio era dire, allora ci raccontiamo noi, quale migliore occasione e quindi abbiamo lanciato questa iniziativa che si chiama covid, raccontaci di te sulla nostra pagina facebook qualche giorno fa abbiamo eh, teso questo amo no? eh, per, per chi è fosse all'ascolto eh, e abbiamo invitato figli da tutta Italia a raccontarci la loro quarantena sia che vivano ancora in casa col genitore, sia che siano in un'altra città, sia che il genitore sia seguito e curato, sia che non lo sia noi vogliamo raccontare tutte queste storie perché non c'è una storia unica di figli di genitori con disturbi psichici ogni storia è a sé e quindi è un caleidoscopio che noi dobbiamo costruire insieme e sta arrivando alle prime storie e dalle storie che sono finora arrivate allora, la prima è una ragazza che mm, vive con la mamma e racconta appunto la difficoltà eh, di eh, gestire se stessa e le sue reazioni davanti all'instabilità dell'umore della mamma per cui ci sono dei momenti di amore e odio e poi il, il senso di colpa per magari aver reagito umanamente a uno stress grosso per cui c'è questo continuo no? questi continui alti e bassi e la difficoltà ad avere un momento di stacco per cui è dovuta scendere in cortile per prendere una boccata d'aria ricentrarsi e poter tornare a casa dalla mamma eh, un'altra invece vive in un'altra casa per cui aveva questa preoccupazione no? per il genitore perché ci sono situazioni in cui il genitore non riesce a seguire eh, le regole per cui fa fatica a stare riguardato, a stare a casa per cui c'è anche questa ansia da, da lontano no? per, per, per far sì che il proprio genitore sia al sicuro Un'altra invece ci ha scritto oggi eh, ed è stata caregiver sin sì, dall'età di 8 anni, eh, al momento attuale ne ha 44 e anche per lei la grossa difficoltà appunto di, di, di convivere con una mamma che sta male e che non accetta la malattia e quindi dice il mio unico momento di pace è quando vado in camera mia perché mia madre finalmente va a dormire. E c'è una frustrazione, un sentirsi diciamo soli perché dopo anni di lotta con medici di base, con psichiatri, dice eh, in pochi mi hanno te teso la mano quindi diciamo noi cerchiamo in qualche modo però non solo di raccontare come è la nostra quarantena eh, l'appello che ho lanciato è stato anche raccontateci quali cose vi fanno stare bene quindi se avete un film che vi aiuta nei momenti difficili, un libro, una, una canzone cioè, in modo tale da aiutare chi sta vivendo con molta difficoltà questo momento un'altra cosa che... È veramente a volte mi fa sentire impotente davanti a questa situazione perché vorrei far di più è che tanti ragazzi non possono andare via di casa per motivi economici, quindi una delle cose che ti salva è avere la tua autonomia, il tuo spazio perché? Perché se stai H24 con una persona che mh, soprattutto quando non è curata adeguatamente o ha alti e bassi o non è curata affatto diventa veramente un ostidicidio e, e quindi da avere una propria situazione abitativa eh, autonoma ti permette di ricaricarti, non risolve tutto perché comunque rimani sempre agganciato a quei problemi, a volte anche telefonicamente, ci sono figli che ricevono certo. 30 telefonate al giorno e non riescono poi a riprendersi dalle emozioni di questi contatti morbosi magari, però già avere un tuo spazio dove hai la tua privacy, dove il tuo silenzio, dove decidi tu tempi e modi della tua giornata, è di aiuto perché se stai meglio tu poi puoi anche dare qualcosa ad altri se ti esaurisci tu e non hai più nulla come fai a essere caregiver cioè è improponibile e un'altra cosa è anche che non è una scelta molti non vorrebbero affatto essere caregiver <ride> quindi c'è anche questo come dire una retorica quando si parla di caregiver c'è spesso questa retorica buonista del fatto a ah, che bravi i caregiver sono degli eroi in realtà Bisogna fare attenzione, tanti non lo sono, noi usiamo la terminologia per far capire di che cosa stiamo parlando, ma precisiamo sempre che la nostra associazione è anche per tutti quei figli che caregiver non lo vogliono essere e non ci si sentono, anche loro hanno diritto di essere accolti e hanno anche loro dei bisogni. Certo, siamo d'accordo con te, mi hai fatto venire in mente una cosa mentre parlavi, perché eh, non so se hai fatto caso che alcune... E amministrazioni, alcune regioni hanno esteso nell'ordinanza dei divieti e degli abiti della quarantena, hanno dato delle eccezioni a quelle persone con disturbo eh, psichico, psichiatrico, che hanno bisogno di uscire perché fa parte insomma, eh, eh, di quello che può alleviare la propria sofferenza. Di repente che questo è un diritto che forse dovrebbe essere esteso anche a quelli che adesso stiamo chiamando ai ferri, per i familiari, proprio per la mancanza di privacy e di spazi in questo periodo di quarantena, per un figlio soprattutto, o una passeggiata lontano da casa per un po' di tempo può essere veramente saldifica. Pensate Assolutamente, hai detto una cosa giustissima, sì. Poi un'altra cosa infatti che spesso fa male e mi ha fatto male anche a me quando magari mi è capitato di sentirmelo dire è... Eh ma devi pensare al tuo genitore, eh, è lui o lei il malato non tu e questa è una cosa che anche nel mio eh, impegno là... è... <ride> ho il sospetto che stanno a parole che non è che ti sono arrivati da un addetto ai lavori ma forse anche da qualche dottore vero? Allora no, in realtà io l'ho incrociata spesso diciamo online perché nella mia attività appunto di divulgazione del de, punto di vista dei figli non di rado, mi sono capitate delle situazioni in cui magari qualche persona è venuta lì a commentare dicendo eh ma allora tipo io che sono madre ho questo disturbo dovete pensare a me, io sto male eccetera eccetera no? E lì è anche comprensibile perché la persona che sta vivendo il disturbo chiaramente ha quel suo vissuto così preponderante che è anche nor cioè quasi normale che si esprima in questi termini quando ti fa veramente male sono le persone esterne quelle che sono al di fuori e che giudicano sulla base dei propri parametri quindi può essere stato alcuni se lo sono sentiti dire anche dagli psichiatri che seguivano i genitori alcuni figli tipo tua madre ha bisogno di questo tuo padre eh, mh, dovresti fare questo dovresti seguire di più tuo padre o tua madre no? e se lo sentono dire quando ne hanno 25 magari di anni però Nessuno si ricorda che loro hanno sofferto già da quando ne erano 13 magari, no? per cui a 25 sentirsi dire vabbè adesso sei maggiorenne, adesso devi pensare a tuo padre e a tua madre è una doppia beffa diciamo. E, oppure anche familiari che vivono magari distaccati, vivono in altre città eccetera e magari eh, in certe situazioni subiscono no, dei comportamenti, mi, mi riferisco al caso in cui magari un genitore che sta in stato alterato, maniacale inizia a tempestare di telefonare. Un altro parente, quel parente dice a te che sei figlio di far smettere tuo padre o tua madre di comportarsi così cioè, senza neanche chiederti come stai tu, magari. No, per cui, cioè, diciamo il, la nostra iniziativa è anche di parlare di tutti questi punti di vista perché a volte il. La sofferenza nasce anche dal fatto che le persone non hanno idea di cosa viviamo noi e quindi anche nel, nel dire una semplice frase possono fare molto male, invece se io ti racconto come la vivo io, ti faccio mettere un po' negli banni, magari togliamo un po' di incomprensioni che appesantiscono la, il carico che ti porti sulle spalle e questo è valido anche per esempio appunto, sia dal medico di base che da... da, da vicini di casa, familiari, eh, insegnanti, a volte mi è capitato di sentirmi rimproverare da degli insegnanti per un calo di voti quando eh, ero stata sempre a studentessa modello, nessuno di loro avrà pensato mai di chiedermi ma c'è cioè, qualcosa che non va a casa, va tutto bene, Cioè, mi hanno bacchettato perché calavano i voti, <ride> quindi diciamo che a volte basta anche anche questi elementi aumentano la sofferenza per te con che non possibilità puoi La libertà di ascolto, no? Perché viene sì, che negata. Sì. sì, sì, e quindi il libro fa anche questo. Per cui dico spesso: non è solo per i figli, è per tutti. Perché anche eh, lo legge un insegnante, magari di fronte a un comportamento di un suo studente, magari ci penso due volte prima di dargli il carico aggiuntivo no? Sì, sì, sì io l'ho letto con attenzione devo dire che in alcuni momenti mi era sembrato a me appunto che con questa facilità di giudizio dall'esterno a tratti perfino duro no? e poi <ride> mi sono ricordato quello che mi avevi detto durante la prima intervista no? quando ce l'hai presentato che l'hai scritto perché io sto pensando alla tutela di quel bambino che anch'io sono stato e a me insomma, tu hai avuto i tuoi percorsi ognuno ha avuto i suoi però ci stanno anche eh, dei ragazzini che si trovano a, a dover fronteggiare delle situazioni e, e, dico questa parola pericolose che però sì, vanno comunque sì, è corretta, corretta sì. Sì, sì. E, e quindi pensando anche a loro hai scritto, de... hai scritto questo manuale che ripeto a tratti può sembrare duro ma è dura e, e la è la situazione che si sta vivendo la realtà sì ed è molto più duro il silenzio perché sai una cosa che, che ho notato è che allora, ci sono tantissimi figli genitori di disturbo mentale che hanno per fortuna molti fattori protettivi e quindi riescono poi anche ad avere grande successo nella vita e giustamente poi eh, si lasciano questa cosa alle spalle e quindi cosa succede che... Eh, che la maggior parte invece di quelli che entrano in contatto con noi, eh, come me, sono persone che magari hanno fatto molta fatica, mh, eccetera, eccetera, e quindi sono, stanno vivendo una situazione di forte disagio e quindi hanno pure meno energie per lottare, per cambiare le cose, perché sei già assorbito da, eh, dal caregiving o dal tuo dover rimettere insieme i cocci, diciamo. No? Invece io sto cercando piano piano di appunto abbattere lo stigma perché ho bisogno delle forze di quelli che, che ce l'hanno fatta, cioè di quelli che non devono per forza dire guarda sono anch'io un figlio, cioè non serve, però che almeno eh, diventi un tema che sta a cuore come il tema dell'LGBT, come altri temi sociali, perché anche questo è un tema sociale ed riguarda molte più persone di quelle che noi pensiamo, perché quelle che arrivano sono la punta dell'iceberg. Assolutamente, assolutamente. E, sono... assolutamente. Eh, e, e poi eh, il rischio è eh, guarda... Abbiamo conto anche noi di Radio 32 con eh, i nostri pochi mezzi, però la realtà è proprio questa, che a livello epidemiologico sappiamo che le cure arrivano a eh, una percentuale che non... E purtroppo minima di quelli che invece avrebbero bisogno e oltretutto parliamo anche di disturbi diciamo di vari, varie, varie intensità quindi diciamo disturbi gravi schizofrenia, disturbo bipolare depressione maggiore sono una parte ma poi ci sono quei disturbi che non arrivano magari a quei livelli ma che comunque hanno un, un impatto no? e, ma non Bisogna parlare in termini terroristici, oddio, no, ma in termini proprio di umanità, cioè il fatto che quella cosa esiste, se ne può parlare perché così io so come potermi aiutare eh, prima di arrivare a stare talmente male da non essere nemmeno più in grado di chiedere aiuto. Cioè, e questo riguarda soprattutto anche i ragazzi giovani che magari vanno a scuola e spesso vanno sottoposti magari a delle richieste, soprattutto per di tipo performativo, eh, sul rendimento scolastico, ma mi è stato detto anche da alcuni insegnanti, si punta molto poco sulle emozioni, sull'educazione emotiva e, e questo poi alla fine lo paghi anche in termini sociali. E, quindi questo che è un, un, uno degli obiettivi che cerchiamo di fare è guardare le cose in faccia, la realtà in faccia, quindi anche il lato quello più brutto da guardare, quindi il lato dell'abuso, il lato del trauma, il lato della violenza, ma guardare anche l'altro, quello della forza, della resilienza e del supporto, perché purtroppo esistono tutte e due queste realtà e quando si parla di tutela dei minori spesso se ne parla in chiave di vittime di violenza no? e, e quindi questo comporta una forbice per cui da un lato eh, la, la salute mentale fa paura e quindi si evita di parlarne. Se noi parliamo solo dei genitori che compiono violenze, allora stigmatizziamo le persone che hanno disturbi. Cioè, quindi è molto, ci vuole delicatezza per dire che non tutti i genitori che hanno disturbo sono necessariamente violenti e abusanti, però non parlare di salute mentale e di prevenzione può portare a un aumento di situazioni di violenza e di abuso anche involontarie. Però non... Certo, certo, dobbiamo dire che, insomma, che la violenza abuso per quanto è data dal nostro osservatorio è sempre una minima parte per fortuna e quello che vogliamo dire è che qualsiasi tipo di problematica, anche quelle che ho elencato le più gravi, se affrontate invece possono essere esatto. veramente superate insieme. Esattamente, esattamente, anche perché spesso sono poi un reiterarsi tra, eh, transgenerazionale, proprio perché non se ne è parlato prima, magari si ripete nella generazione successiva, quindi la prevenzione per quello è importante, ma una prevenzione a tutti, cioè sì. occuparsi di emozioni è un qualcosa che riguarda tutti noi, come, così come ci occupiamo del nostro corpo. Eh, dovrebbe diventare proprio pane quotidiano ma in maniera piacevole e positiva per, per, per, per parlare del benessere assolutamente guarda, è veramente io sto sperando e non solo io che questa grande prova che ci è arrivata addosso con la quarantena questo che rimette un po' in discussione tutte le priorità di, questa, di come è strutturata la nostra società sia anche un'occasione per rimodulare questo tipo di attenzione questo modo di prendersi cura uno dell'altro e senti, Stefania e stiamo veramente riempendo ormai tutta la puntata che abbiamo in programma per giovedì io ti avrei ancora tante altre domande e te le farò e per questo ti chiedo di renderti disponibile a continui aggiornamenti con, con le nostre tra virgolette frequenze tra virgolette perché in realtà andiamo sul web e intanto salutiamoci qui però ti lascio concludere con con quello che vuoi con un appello con, eh, dicendoci, ricordandoci anche le possibilità e le modalità di contatto con la tua associazione di cui noi tra l'altro ci facciamo anche tramite Intanto io vi ringrazio perché parlare con voi è sempre un grande piacere perché ti senti proprio capito, cioè come se ci fosse un rilascio no? di pensieri, un rispecchiamento, questo mi piace tantissimo. Allora vi aspetto sui nostri social e su Facebook, siamo Comip, figli di genitori con disturbo mentale e sul sito web che è comip-italia.org grazie di cuore a voi un saluto a tutta Radio 32 speriamo di abbracciarci presto ma, ma Filippo ma quanto è preziosa questa donna, questa associazione eh, a me raccogliere questa testimonianza mezz'ora abbondante di intervista e me la sono sentita tutta proprio come l'altra volta che l'avevamo intervistata perché ha sempre qualcosa da, da insegnarci l'associazione di questi ragazzi che hanno comunque vissuto un'esperienza un'adolescenza, un'infanzia con, con tutte queste grosse cose a cui fare fronte no? sono veramente preziosi guarda, eh, io credo che mh, il lavoro di Stefania eh, Buoni sia un lavoro che era necessario fare cioè, Nel senso, eh, quello che lei segnala è proprio questo, questo vuoto che è stato in stanno cercando di colmare in qualche maniera, eh, rispetto al fatto che queste tematiche erano forse trattate con obietà, no? infatti lei nell'intervista lo spiega molto bene, cioè... Ehm, una situazione un po' paradossale, no? Da una parte lo stigma eh, in cui ci si ritrova eh, rispetto alla problematica della salute mentale che tutti ben conosciamo e, e quindi poi il fatto di dover mantenere poi un anonimato perché non sempre si riesce a integrare il contenuto con chi ci circonda, ma poi il fatto della non ovvietà, del fatto di dover essere a tutti i costi dei caregiver, perché… Questo è un po' il problema che, che Stefania so, so, sottolinea, cioè non si può dar per scontato che il minore, il figlio o anche il maggiore di età abbia le risorse per gestire una situazione di questo genere, quindi devo dire che insomma, mh, ha detto tutto quello che poteva dire nell'intervista insomma um, ha toccato tantissimi tantissimi temi ma soprattutto forse quello più importante è ragionare in termini preventivi perché appunto a livello transgenerazionale come lei citava questi, questi, questi rischi ci sono no? quindi già sopravvivere a, a contesti di questo genere è un qualcosa che eh, prevede grandissime risorse che devono poter essere supportate poi da, da azioni preventive Sì, trattino italiaorg e poi il libro: Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, che appunto ci ricordavo, può essere trovato su bonacausa.org. scusate, ero col microfono spento, non so se si è sentito, lo ripeto, comunque Radio 32 farà sicuramente da tramite con la loro associazione, siamo in contatto, vogliamo lavorare anche insieme per quanto possibile, quindi se avete domande o volete comunque eh, conoscerli, avere un contatto, potete anche rivolgervi a noi di Radio 32, io se mi permettete a tutti i ragazzi, le ragazze, i bambini che hanno a che fare con dei genitori così problematici dedico la prossima canzone di Amy Winehouse, Tears Dry on the Own, che significa Le lacrime si asciugano da sole.